ok salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un nuovo video molto breve questo è un video che viene ecco adesso ho cominciato a parlare e il moscerino ha deciso di attaccarmi la bocca e eh, vabbè quando non mi va via la voce ma attacchi di moscerini insomma in qualche maniera <ride> devo essere perseguitato allora questo è un video molto breve che eh, è indirizzato solamente unicamente tassativamente a una categoria di persone credenti che, che dir si voglia quindi solamente a circa 200 persone che più o meno sono quelle 200 persone che sono parte integrante di questo canale così come magari sarete anche parte integrante di Altri canali, nessuno ve lo impedisce, anzi, quello che vi dirò che vale per questo canale se siete parte integrante al 100% anche di altri canali, applicate anche agli altri canali questi principi biblici che Dio esige da voi. Quindi torno a ripetermi: <coughs> questo video è rivolto unicamente tassativamente a quelle circa 200 persone che sono parte integrante dei miei canali, ok? Cioè che voi, che voi eh, sia che siate giovani nella fede, sia che siate anche anziani nella fede, che ci sono diversi anziani, non pochi, anziani e ministeriati, non siete pochi, anche in Europa dell'Est, Svizzera, Germania e Italia. <coughs> Quindi vale per, per tutti voi. Quando fai parte, eh, c'è cioè che tutti voi che vi, eh, vi cibate, vi cibate eh, di quest'opera, perché voi mangiate, ok, del, della manna spirituale, così come anche io mi cibo, ok. Di altre uh, di altre opere, assolutamente sì, perché nessuno è senza uh, come dire istruzione, ok, <coughs> infatti, mh, nello specifico, vabbè io negli anni ho insomma, vabbè, di, Dio sa, anche io a sua volta faccio parte, ok? Di altre opere. <coughs> Quindi, eh, <coughs> parlare è bene, è importante quello che esce dalla bocca è molto importante ma eh, parlare solo non basta bisogna agire ok che tu mi dici bravo per, hai ragione che Dio ti benedica e c'è c'è va bene gloria a Dio anche quello è un frutto però bisogna anche andare un pochino oltre ok <coughs> e quindi voi davanti a Dio dice il Signore avete degli obblighi ok? Quindi in che maniera dovete eh, operare, perché con, con le parole non si fa nulla, quindi bisogna agire. Quindi, <coughs> torno a ripetermi, voi avete eh, degli obblighi, quindi immagino che siate dei cristiani e quindi dovete operare. Quindi visto che assiduamente queste 200 persone seguono video dopo video, o almeno il 90% dei video, la prima cosa che dovete fare, materialmente parlando, è ogni video che esce <coughs> dovete mettere un like, un mi piace. Perché? Perché quando tu metti il mi piace, io prima queste cose non le dicevo perché non, non le sapevo e quindi non me ne importava nulla dei, dei mi piace, anzi andavo più a cercare di non mi piace. Perché vuol dire che il video è arrivato dove deve arrivare. Ma quando ho saputo che mettere un mi piace significa far sì che YouTube poi vada a raccomandare il video ogni mi piace che tu metti, YouTube raccomanderà quel video una volta. Quindi se metti 10, se ci sono 10 mi piace, eh, YouTube raccomanderà il video. 10 volte e così via discorrendo. Quindi la prima cosa che dovete fare voi, circa 200 persone che seguite questo canale assiduamente, è mettere il mi piace. E non lo fate. Perché se tu vai sotto i miei video, su 500 visualizzazioni ci sono 30, 40, 50 mi piace. Non ce ne sono 200. E le persone che seguono assiduamente questo canale sono circa 200. Come mai? Dove sono gli altri? Perché non state operando? Perché vi cibate solamente e non date il cibo agli altri? Perché non entrate nell'opera del Signore e poi magari dite Signore usati di me! Ma come fa il Signore a usarsi di te? Apro una parentesi per fare un esempio Quando una persona entra nella tua comunità Faccio un esempio E tu manca un sorriso gli fai e lo guardi in cagnesco Questa è una battuta Ma queste cose avvengono quindi se voi siete 200, come mai non ci sono 200 mi piace in maniera tale che YouTube possa raccomandare il video? Questo è un rimprovero, quindi non te lo posso dire con il sorriso, te lo dico con amore, con serenità ma con autorità. Stai sbagliando, non stai servendo il Signore e non mi dire che eh, i, i miei video non sono di edificazione perché se li segui tutti... Perché li vedo i numeri, sono questi, infatti, non, faccio, non, non porto cifre tipo 1000, eh, 1500, 800, no 200 persone. E quindi sei carente e mancante davanti a Dio. E non ti voglio fare il lavaggio del cervello, ti sto presentando la dottrina. Potendo fare il bene, non lo fai, commetti peccato. Chi avrà dato un solo bicchiere d'acqua quello gli sarà messo in conto. E tu non metti un mi piace? Ma, ti, ma ti, ti devi, chi, chi non lo fa si deve solo che vergognare, ma non davanti a me, davanti a Dio. Ma questo non vale solo per me. Se tu fai ti cibi di un'opera, che sia l'opera di Alessio Evangelisti, che sia l'opera di Fabrizio Evangelisti, che sia l'opera del fratello Daniele Salamone, eccetera, eccetera, eccetera, tu devi agire. Non puoi essere passivo. Il cristianesimo non è passività, questo lasciaglielo credere alla religione secolare e del, dell'Occidente pseudo cristianesimo. Ok? Non esistono cristiani non praticanti. Questo esiste nella mente di chi ignora cos'è il cristianesimo. Il cristianesimo è azione. Punto numero uno. Punto numero due, dati da fare. Fai qualche cosa. Creati, creati una uno spazio YouTube, come fanno alcuni, crei delle playlist, se non sei capace avrai nipoti eccetera che ti possono insegnare, e metti questi video qui, falli circolare, se hai un, una pagina Facebook, io non ce l'ho, condividili nella pagina Facebook, insomma fate qualche cosa per l'opera di Dio, non siate passivi raccomandateli se conosci qualcuno eh, ehm, mandaglielo tramite mail vede insomma agite fate qualche cosa non potete essere inermi è impossibile ce l'ho ripeto solamente con quelle persone che si cibano di questo canale assiduamente cioè che fanno parte di questa opera voi dovete sostenere l'opera di dio altrimenti che cristiani siete così come io faccio con altre opere la stessa cosa dovete fare voi che non è che solamente noi servi dobbiamo servire no no i cristiani siamo tutti servi e tutti serviamo ma ciascuno nel suo ruolo nella sua capacità nel suo impegno nel suo tempo e chi più ne ha più ne metta scusate il tono scusate Fa un po' anche parte del mio carattere, ma qui non si sta giocando. Anche perché le anime si perdono. E non c'è da giocare, non c'è da perdere tempo. Non c'è da fare poverino, poverino, sì, oh po', Dio, mi, mi offende il tuo tono. Se ti offende il tuo tono cerca di nascere di nuovo. Questa è una battuta. Quindi fate qualche cosa, quello che è nelle vostre possibilità. Fate qualche cosa, perché non è possibile. Io sono anni che mi sgolo. Io con il vostro like, io, Alessio Evangelisti, personalmente non ci faccio nulla. Non so cosa farmene, personalmente, ma dal momento in cui con un mi piace tu raccomandi il video e qualcun altro lo può vedere, tu stai chiudendo la porta del Regno dei Cieli. Scusate questo... Lo dico in senso lato, se l'esempio non è corretto. Fate qualche cosa. Se tu guardi i miei video, hai un telefonino, per, almeno c'hai un telefonino, bene. Assiduamente tu guardi tutti i miei video, fai qualche cosa. Perché qui stiamo nel mondo tecnologico. Poi nella nostra vita privata, nel nostro intorno... Quello è un altro discorso e ognuno di noi sa quello che fa, come lo fa, perché lo fa, in che modo lo fa. E quello non è un affare mio e non è un affare di nessuno quello che fa l'altro. Ma sulla piattaforma è qui che noi interagiamo e quindi io mi rivolgo alla piattaforma. Molto semplice. Il Signore sa per aprire la sua chiesa. E vuole che questo vangelo sia annunciato a tutto il mondo e questa è una delle maniere più efficaci per arrivare a tutto il mondo perché non c'è una sola nazione dove l'evangelo grazie anche a questa pi piattaforma non sia entrato <coughs> si, si di, infatti io vi ho detto in uno degli ultimi video che persino una volta ho avuto una visualizzazione una dall'afghanistan questa persona che ha visto il video, che sicuramente sarà stato un italiano a sua volta, avrà potuto parlare con qualcuno. Perché anche in Afghanistan c'è la Chiesa del Signore, perseguitata, in questo momento stanno nelle montagne. E c'è un fratello che sta in... Il... Puerto Rico, la... la nazione di Giyavina, che sta in contatto con questi fratelli, questo pastore. Ok? Dati da fare. Non stai facendo un favore a nessuno, stai semplicemente facendo il tuo dovere, il tuo lavoro e quando avremo fatto il nostro dovere, il nostro lavoro, possiamo tranquillamente dire servi inutili siamo. Dio ti benedica. Shalom Maranatha.